Ciao ragazzi, qui è Giraffa Team, bentornati. Oggi sono qui con un unboxing non di videogiochi, bensì di le cornie giapponesi. Ecco, è giunta l'ora del Japan Candy Box. Per chi ancora non lo sa, Japan Candy Box offre un servizio di abbonamento mensile, semestrale e annuale. Di box appunto contenenti snack giapponesi io vi lascio il link in video descrizione così se volete potete dargli un'occhiata tra l'altro sono stati talmente gentili da appunto mettere a disposizione non solo questa confezione da spulciare con voi ma un'altra che spediranno direttamente al vincitore del giveaway partecipare al giveaway è facilissimo Uh, basta appunto cliccare sul link in video descrizione e seguire passo passo le istruzioni ragazzi vi raccomando partecipate anche perché è gratis oddio mi sto sciogliendo di già direi di mettere da parte la dieta e quindi scoprire cosa c'è in, all'interno bisturi Ragazzi vi ricordo, anzi non vi ricordo, vi dico che il giveaway è internazionale quindi potete partecipare tutti da qualsiasi parte del mondo Allora apriamo piano piano piano piano piano piano altrimenti mi cade tutto Cosa c'è all'interno? Uh, ok qua c'è il libricino suppongo sì, che ci descrive tutto ciò che troviamo all'interno e poi, oh mio Dio, quante cose buone! Ah, guardate! Gioite con me, oddio! Non vedo l'ora di assaggiare un po' tutto. Allora... Ah. Ah, ok, basta fare, insomma, la scema. Allora, iniziamo con questo qui che sembra uh, biscotto ricoperto di cioccolato, forse alla nocciola e... E, e, e, e, e, e... non ne ho idea diciamo che è un po' sciolto tutto perché qui si crepa appunto di caldo vediamo un pochino com'è c'è scritto Meiji, comunque sa proprio di biscotto ricoperto al cioccolato alla nocciola ragazzi io sono golosa quindi doppio assaggio perché non si sa mai, meglio essere sicuri no le caramelle direi dopo prima, oh mio dio cosa vedo Altra roba, cioccolata, cioccolato, non so cosa c'è scritto io, ragazzi, giapponese, non capisco, un accidenti. purtroppo, mi piacerebbe effettivamente studiare il giapponese, però, eh, la pigrizia, vorrei aprirlo così. Non ce la faccio, non ce la posso fare mmm, mm. Prima assaggiamo e poi vediamo cosa dice il librettino Che cos'è? Che cos'è ragazzi? Non ne ho idea Cioc Cioccolato però non so eh, che gusto Carte ovunque strano perché all'interno c'è una cosa gommosa di non riesco a capirne il gusto però è buono, vi assicuro che è buono. lo tie chocolate pure il mio inglese fa schifo matcha mochi ah il mochi è un è un, una tradizionale torta di riso giapponese ha il sapore del tè verde cos'altro c'è qui non lo so cos'è perché vedo solamente una torre non so cosa sia, comunque le confezioni sono veramente molto molto carine oddio ragazzi non so dove mettere la roba, la metto qui allora è gommosa mi sa che i giapponesi hanno il fetish del gommoso eh, non sembra caramellosa non so come descriverla <ride> e la carta è tutta appiccicata perché comunque ci sono 40 gradi all'ombra qui perché non ho preso un fazzoletto? non lo so allora ragazzi eh, purtroppo anche per il caldo è tutto appiccicoso e io mi sono piastricciata tutta bene benissimo cerco di mangiarne un pezzettino dove appunto non c'è la carta Buono, credo, mi ricorda quelle caramelle che troviamo nei banchi delle feste mm, popolari ed eccomi qui ragazzi purtroppo mentre registravo si è scaricata la batteria della fotocamera <coughs> ogni modo ho scoperto che questo qui che ho mangiato prima quello gommoso è un dolce tipico giapponese fatto con la farina di miso mi pare di sì e, ok lo siamo qui andiamo avanti proviamo questo e, come potete vedere c'è disegnata la mela quindi è il dolce alla mela verde tanti dolci a questo giro eh in genere mettono anche qualcosa di salato come patatine uh è sottilissimo mm, profuma tantissimo di mela verde proviamo Mmm, buonissimo c'è anche lo zucchero sopra, non so se riuscite a vederlo, o meno. È una caramella gommosa e la mela verde. Mm, buona. Ecco un altro dolce. Credo sia un dolce. Sembra Doraemon quello Doraimon, quello nella confezione. Oh, ancora la caramella ora i denti. E mm, c'è sempre raffigurata la mela proviamo ok è un biscotto credo all'inizio mi ricorda ricordato una patatina a formaggio però è dolce è sempre mela insomma le mie papille gustative ormai sono in coma allora praticamente è un, uno snack di mais eh, sempre con al sapore di cannella e poi fai la torta di mele. Questo, se oddio, sembra del pane! Comunque, sembrano dei dolcetti con dentro della crema. Vediamo, speriamo non si spenga. Mmm, Ah, mm. oh. oh, oddio. ma che buoni mm. sono dolcissimi c'è cosa qui dentro non so cosa sia conservante per cibo oddio ne vorrei mangiare ancora questo melon pan flavor quindi al sapore di melone leggermente forse non vorrei sbagliarmi però insomma io non sono molto affidabile a quanto pare con questi sapori delicati è ricoperto di una crosta croccante anche se eh, a, da me è morbido a me sembrano morbidi con all'interno sono morbidi Il cioccolato bianco Mmm, buonissimo. Almond Glico, credo sia um, caramella alla mandorla. Questo qui. Guardate quante ce ne sono carina la confezione proviamone una mi sa che stasera non c'è no? allora vediamo vediamo mi sa che è gommosa mm, è tutto buono è come le classiche caramelle al latte questo il sapore di mandorla andiamo avanti forse mi sa che sono caramelline con tanto di stuzzicadenti all'interno per prendere, per raccoglierle uh, dai vari gusti allora, mela uh, arancia ciriegie e banana Se riesco a prenderne qualcuna, prendo così. E Sono morbide, zuccherose, molto buone. Andiamo avanti. Ancora, queste sono chiaramente delle caramelle uh, all'ananas. Proviamo. Questa è la confezione ariettime No vabbè ragazzi è assurdo, mi si stanno scaricando tutte le batterie che avevo di riserva anche della fotocamera Ma non ho, già mai che, non ho pensato appunto di metterle in carica prima di girare il video Anyway, siamo rimasti alle caramelle e alla, all'ananas Mi si sta tutto tra i denti, prima denti verdi una caramella con mosa all'ananas. buona ecco questa mm. sembra tipo fruitella buona cioè, nel 1975 Morinaga ha introdotto questa nuova caramella dal gusto di ananas e questa è una versione limitata eh, fatta con eh, ananas reali appunto raccolte sull'isola di Okinawa ah, di Shiga, Ishigaki ce l'ho fatta non riesco a parlare perché con tutta la roba che sto masticando ragazzi siamo giunti alla fine praticamente ultimo dolciume io leggo lemon peppermint quindi mi sa che è una caramella al limone e menta menta piperita assaggio. assaggiamo mm, oddio un odore fortissimo di limone e menta boing boing boing boing boing tutto gommato mm. buono il sapore non è pungente si sente molto il limone però rende la bocca molto fresca davvero un buon connubio tra mente e limone e non è nemmeno particolarmente dolce eh? davvero molto molto buono non me l'aspettavo eh? mi sembrava più insomma io non vado matta per il limone mi piace solamente sul pesce ogni tanto sull'insalata ma non, non riesco molto a digerire il limone non a digerire ma a farmelo piacere se devo scegliere qualcosa quello che mi è piaciuto di più in assoluto il mio snack preferito tra tutta questa insomma bontà direi assolutamente le mini ciambelline eh, con all'interno ripiene eh, appunto di cioccolato bianco madonna che buone. Oh, oh! ne mangio un'altra mm. ne voglio mangiare tutte ragazzi mi raccomando partecipate al giveaway cliccate sul link in video descrizione eh, così insomma arriverà anche a voi un pacco direttamente da japan candy box con all'interno con all'interno tanti dolciumi e snack giapponesi io vi saluto un bacione da a girare ciao